Gli alberi ci insegnano una cosa bellissima dello stare sulla terra ovvero lo starci insieme come individui ma anche come parte di un bosco, di un tutto. Noi esseri umani ce la dimentichiamo spesso questa cosa, ci sentiamo soli contro l'universo oppure soli a reggere l'universo io credo che questo ricordo ce l'abbiamo molto chiaro che sulla terra si vive insieme quando siamo bambini da bambini non lasceremmo mai la nostra famiglia siamo legati per la sopravvivenza ma proprio anche dall'affetto e poi crescendo invece giustamente si sviluppa di più l'individualità abbiamo una personalità ci stacchiamo dalla famiglia d'origine iniziamo a costruire qualcosa di nostro, una nostra dimensione. È giusto. E poi però è come ci dimenticassimo ad un certo momento che non siamo da soli, che non dobbiamo per forza essere da soli, essere solo degli individui. Siamo comunque parte di qualcosa, che sia una famiglia, che sia un gruppo di amici, che sia una squadra di lavoro, che sia una zona geografica apparteniamo a tutto quello che abbiamo intorno e che appartiene a noi ecco gli alberi ce lo ricordano questo continuamente e ci aiuta tanto in questo periodo che sembriamo tutti tanto connessi con le telefonate zoom internet skype e quant'altro ma poi in realtà quando si tratta di sentire qualcuno vicino è molto molto difficile Allora la natura ce lo ricorda, se passeggio sotto gli alberi anche che l'albero sia uno solo, piantato a fianco alla fermata del tram, oppure che siano tanti, come sulle pendici della montagna, non importa, loro ce lo ricordano continuamente, perché loro sono sempre connessi, tutti, intrecciati. Pare a volte che si debba scegliere. Sono un individualista o sono parte del gruppo, sono da solo o sono con gli altri. In realtà gli alberi ci raccontano una storia diversa, loro mica scelgono. Sono individuali, sono un'unità autonoma, indipendente, equilibrata, ma sono anche parte della rete di tutti gli altri alberi. Non per forza bisogna dividere le due cose, anzi, Sarebbe molto più sano non farlo, forse. Ecco, gli alberi ci insegnano una cosa bellissima. Prima di tutto ricordiamoci che siamo insieme, che la nostra connessione, che ce la ricordiamo o meno, con gli altri esseri umani, con gli altri abitanti della Terra, è sempre continuamente presente. Nel dubbio scelgo l'apertura. Nel dubbio scelgo la comunicazione, il nutrimento arriva, le cose accadono, le trasformazioni avvengono. Nel dubbio, come mi insegnano questi alberi nella foresta, sto insieme e quello che arriva arriva ma non lo devo fronteggiare sola.